Molti vegani votano 5 Stelle perché riconoscono la continuità con le loro battaglie. Lei sta con i carnivori o con i vegani? Io sto provando, onestamente e faticosamente, ognuno avrà la sua, il suo percorso a rinunciare sempre di più alla carne. Ma perché sei attivista in tutti questi 5 Stelle che c'entrano? nel partito dove... 5 Stelle è l'unico movimento ecco, al ecco. mondo che propaganda piracy, che, che Parenzo saprà essere il più importante documentario sì, sull'impatto sì. ambientale della mondo. Assolutamente, carne. non guardo altro io. <ride> no, guarda, tra l'altro mandato al Parlamento Europeo, alla Camera, ah, lo manderemo in ragione sì, quello è vero, la, i 5 Stelle sono, cioè, sono pr praticamente un movimento pro-vegano, pro-vegan eh, è un movimento ambientalista, nel momento in cui vedi spirito se sei ambientalista per forza. quindi il Grillo è non mangia la carne? no, adesso quello... guarda lo sbucciato no, boh, dicendo... visto che tutti quanti fanno outing, io seguo una dieta vegana da più di un anno Essendo stato vegetariano invece da moltissimo tempo e devo ringraziare la lui, là dietro Lello Ciampolillo, che con, dopo tante discussioni eh, insomma, ha maturato dentro di me questa scelta. Tanto mi sento benissimo, faccio dura di sport tutti i giorni, quindi non è neanche vero che non mangiare carne o proteine di origine animale sia un problema per la salute. Cioè, semmai mai lo è al contrario, nel senso che ti ammali.